Thank you. Salve, buonasera, sono il professore Edgar Sanchez Carrera, sono docente nel settore SIGSPIT01 di economia politica qui della Università d'Urbino. Bene, io vi parlerò di trappole della povertà e sviluppo sostenibile. E immersi negli obiettivi dell'agenda 2030 soprattutto nel, nel, nell'obiettivo numero uno è sconfiggere la povertà cioè radicare la povertà in tutte le sue forme ovunque nel mondo le parole chiave in, questo, in questa lezione sono crescita economica, crisi economica giustizia sociale ed economica e soprattutto la, la nozione, il concetto la definizione di trappole della povertà ok Bene, la presentazione si compone della nozione classica di crescita economica e se la crescita economica è sostenibile o no, cioè la sostenibilità nell'economia. Poi andremo avanti sui bisogni per eh, raggiungere questo, questo scopo, questo obiettivo della, della, della sostenibilità dell'economia dell e quali saranno le strategie di intervento e finiamo con eh, un consiglio di lettura. Ok? Bene, che cosa e la sostenibilità nell'economia. Dagli ultimi tre decenni praticamente è, è salita l'importanza fra gli agenti economici, fra i principali policy makers a livello mondiale sulla sostenibilità eh, della, della nostra crescita economica. La crescita economica sostenibile si intende come lo sviluppo equilibrato tra ambiente, società ed economia, la sua interrelazione in maniera equilibrata. E quindi praticamente si intende come il soddisfare i bisogni i bisogni economici delle generazioni attuali ed evitare di compromettere la capacità di quelle future, di quelle future generazioni e di, di, di soddisfare i propri bisogni economici. Senza creare problemi ecologicamente significativi, soprattutto per le generazioni future. Cioè questo è il concetto di crescita economica sostenibile, è una crescita economica equilibrata dove c'è un'interrelazione tra ambiente, società ed economia senza mettere a rischio i bisogni delle generazioni future, i bisogni economici. Ehm... Analisi dei bisogni. Quali sono i bisogni attuali o i bisogni ehm, eh, prevalenti nell'economia, nell nella crescita economica? Praticamente gli agenti economici hanno bisogno di un livello di benessere, di, di benessere eh, dato da un certo livello di consumo. Questo in economia. Vi sto parlando come economista sul concetto di crescita economica e crescita economica sostenibile. Questo diagramma qui è eh, è Il diagramma classico che si mostra agli studenti per spiegare che cosa significa economic growth o crescita economica. La crescita economica, come vi ho detto, significa incrementare i, i, i livelli di benessere e, e, e, e, e di consumo degli agenti economici, cioè produrre e, e consumare i beni e i servizi, ma... Attualmente si dà una produzione o un consumo di massa impiegando eh, fattori economici produttivi come eh, capitale umano, capitale fisico e capitale naturale. Ovviamente c'è un'intervenzione dello Stato per cercare di eh, incrementare il nostro benessere eh, sociale e um, a, a avere una equa redistribuzione della de ricchezza o delle ricchezze de, delle nazioni. Ma è questa crescita economica sostenibile? Questo tipo di modello è sostenibile? Bene, ehm, in tutto il mondo sappiamo che ehm, la variabile che ci aiuta a misurare la crescita economica è il prodotto interno lordo, o GDP in inglese. Il problema è che il PIL, il PIL reale o il prodotto interno lordo reale non tiene in considerazione alcune cose molto importanti dal punto di vista della sostenibilità dell'ambiente, della crescita economica sostenibile. Il prodotto interno lordo è una misura della quantità dei beni e servizi, ma non della loro qualità, non della qualità dell'ambiente. Il PIL reale esclude i costi naturali sociali, i costi naturali per produrre questi beni e servizi. E non tiene in considerazione anche il benessere delle persone, per esempio il tempo libero per eh, praticare attività sociale o attività eh, di, di, eh, democratiche o politiche, eh, il tempo libero delle persone. E, e quindi la crescita economica misurata dal prodotto interno lordo reale attuale, eh, ci può indicare l'esistenza di un certo dilemma. Crescere al 4% ne vale la pena quando questo 4% di, di crescita economica va a finire in soltanto un 1% della popolazione con un, un gran sacrificio del eh, nostro capitale naturale o de nos, delle nostre ras, risorse naturali, questo è il dilemma. E a questo punto eh, eh, sorge la nozione di trappole della povertà o poverty traps in inglese. Ci sono diversi concetti di trappole della povertà, la trappola della povertà non, non, non necessariamente si parla in un contesto monetario, ci sono anche trappole della povertà dovute a una scarsa produttività del, del nostro sistema economico, dovuto a una scarsa eh, efficienza delle nostre istituzioni, institutional traps, e dovuto ovviamente a un, un inquinamento molto, molto forte, un impatto, un'impronta ecologica molto forte sul nostro sistema eh, produttivo, cioè la trappola ecologica o trappola ambientale di cui andremo a, a, a parlare immediatamente. Bene, però che cosa è la trappola della povertà in termini generali? Okay? è la incompatibilità tra crescita economica ed equilibrio ecologico. Cioè la, il dilemma è questo, crescere eh, senza rispettare il medio ambiente o l'ambiente eh, e continuare a crescere o non crescere. A questo sorge la, la nozione da crescita o growth. È causata questa trappola della povertà da me meccanismi autorinforzati. C'è una trappola della, della povertà che si, si autorinforza dai suoi propri meccanismi che rendono la povertà non solo in senso monetario e eh, non stiamo parlando di povertà in senso monetario ma anche di progresso sociale pro, pro, povertà nel progresso sociale, nell'innovazione, nella, nella istruzione delle persone e degli agenti economici, economici che le è persistente, cioè la durata di una trappola o di un ciclo di, pover, di, di trap, di trappola e può essere anche eh, generazionale in assenza di un intervento esterno, ad esempio delle istituzioni. Le persone, cioè gli agenti economici, in economia intendiamo agenti economici, non solo i cittadini ma anche le aziende, le imprese, le istituzioni pubbliche e private, gli organismi, intrappolate in questo ciclo della povertà, hanno risorse socio-economiche naturali che non sono sostenibili e molto limitate. Cioè, e che cosa è la trappola, la trappola ambientale o la trappola ecologica? La struttura produttiva della maggior parte dell'economia emergente è orientata, delle maggior parte dell'economia, non solo l'economia emergente, è orientata verso attività ad alto consumo di materiali e risorse naturali, ad alto consumo. Eh, consumo eh, ad alto tenore di carbonio ed è ecologicamente e economicamente insostenibile questo sistema per due ragioni molto semplici. Cioè, è difficile e costoso abbandonare un percorso di crescita ad alto tenore di carbonio e le risorse naturali su cui si basa il modello si stanno esaurendo. Ricercatore, la ricerca attuale, dimostra che il 72% della, della dell umanità, de, de, dei cittadini, si trova nella trappola della povertà ecologica, cioè utilizza, utilizziamo più risorse naturali di quanto ne abbiamo effettivamente. E questo per esempio è la, la trappola della povertà ecologica, un insieme di paesi con un deficit della loro biocapacità rispetto alle loro effettive risorse naturali. Le ci sono ovviamente strategie, strategie di, di intervento immediato e, e, e importanti da prendere. Per, per prima cosa è necessario un cambio del paradigma della misura della crescita economica attraverso il PIL reale, riconoscendo la natura multidimensionale del, del benessere dove ambiente, economia e società convivono. Strategie di sviluppo che promuovano sia la, la sicurezza delle risorse, cioè la capacità, e il benessere e il, pro, il progresso so, sociale. Finisco con questa, con questa frase di Ban Ki-moon e segretario secretario delle Nazioni Unite che ci dice che saving our planet, leaving people out of poverty, advancing economic growth, cioè um, uscire delle, delle, delle trappole della povertà attraverso um, una crescita economica, deve essere ehm, intrapreso tramite politiche economiche sostenibili e, e, e, e, e, e, e ambientali o ecologiche. La soluzione a uno di questi problemi, cioè la, pro, la povertà, la crescita economica e, e l'impatto eh, ambientale, è una e stessa per tutti questi tre problemi. Vi consiglio questa lettura di Giovanini, l'Utopia Sostenibile, dove si parla dell'agenda 2030 e, e la trappola della povertà ecologica o ambientale. Vi ringrazio.